E così rimasi sino al 1949 tutti mi conoscevano così mi chiamavano l'uomo con un braccio solo proprio perché sembrava che avessi una protesi venne a conoscenza di Bruno Gröning tramite un cugino di mia moglie che mi consigliò di rivolgermi a Gröning per il mio bene e mi portò da lui Gröning entrò nella stanza, era più piccolo di quanto mi aspettassi, tenne un breve discorso a sfondo religioso e sottolineò sempre che era stato Dio a dargli la forza per aiutare. Dopo circa un quarto d'ora, ho 20 minuti. Ci chiese se per caso sentissimo qualcosa. Purtroppo io dovetti dirgli di no. Gli altri signori, mi sembra che fossero due, avevano sentito qualcosa. Uno ad una gamba e l'altro alla gola. Quando lasciai la casa degli Hulsman, Gröning, mi esortò a ritornare ancora una volta. Ich bin Hause gegangen und ich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 E si e Salì le due rampe di scale sino alla porta del corridoio e bussai con la mano destra contro il vetro. Non usai il campanello, battevo semplicemente contro il vetro e continuavo a gridare. Lo posso muovere, lo posso muovere. Nessuno riusciva a spiegarselo. Se per anni vedi uno con un braccio sempre piegato e poi d'un tratto lo muove,